Dobbiamo trovare il dominio della nostra funzione, quindi poniamo quello che sta sotto diverso da 0. 2x alla seconda meno 5x meno 3 diverso da 0. È una cosa di secondo grado, quindi cerchiamo il delta, b alla seconda meno 4c, quindi 5 per 5 è 25, meno per meno più, 4 per 2 è 8, per 3 è 24. 25 più 24 è 49. Cerchiamo x1, 2 meno b 5 più o meno radice di delta cioè radice di 49 fratto 2a 2 per 2 4 soluzione col più 5 più 7 12 quarti quindi 3 e soluzione col meno 5 meno 7 fa meno 2 quarti quindi semplificando meno mezzo x dovrebbe essere diverso da 3 e x dovrà essere diverso da meno mezzo. Sotto forma di intervalli, in questi due punti la funzione non è definita. Avremo da meno infinito a meno un mezzo, unito da un mezzo a 3, unito da 3 a più infinito.